È stata per me una grande, grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale. Una volta costruiti, hanno deciso di usare l'APE. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. La luce viene mandata poi ai calcolatori e sta tutto immerso in una tanica eh, di acqua, sempre per proteggerla dalla radioattività e da tutto l'esterno. Al CER di Ginevra, e attualmente siamo molto impegnati per quello che sarà il futuro dell'LHC, dell quindi prima di tutto la parte di... E tutta l'infrastruttura e i servizi informatici sono uh, gestiti appunto da un gruppo di persone eh, e io sono la responsabile di quel gruppo, quindi è un bel incarico, una bella responsabilità coperta da una donna. Complimenti, Paola. fare un rame che mantiene quella lucentezza e quella, quella, quella qualità per così lungo tempo. E le batterie di produzione per i metalli, come li trattavano, come li commerciavano, come li spostavano. E la cosa interessante ancora è che applicando le tecnologie nostre, noi abbiamo misurato i rapporti isotopici del piombo. Di... Perché sono teorica innanzitutto e sto sotto la sapienza. Non devi dirlo con me. <ride>